Se trovo un nemico scildato, il video finisce. Ok, ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Pleasant Park per tentare la sfida di oggi. Che è: Se trovo un nemico scildato, il video finisce. So che è praticamente una sfida, vediamo quanto tempo passa prima che io trovi un nemico scildato. Però è divertente, quindi volevo farla. Comunque, come potete vedere, abbiamo una nuova cornice con sopra il codice creatore e sotto il mio nome. Fatta da un mio fan che si chiama TryOG Design su Instagram. Se anche a voi servono grafiche o design, ragazzi, contattatelo perché, come potete vedere, sa il fatto suo. Allora intanto io qua trovo un arpione Bello, dovrei dire Oh yes, dude Il Costofani non ha capito niente Non ha compreso proprio cosa è successo E la cosa era divertente Comunque, tenendo conto del fatto che io sto girando con un... Cioè il nulla cosmico uh, Direi di prendere velocemente almeno un'altra arma decente con decente intendevo decente sul serio, cioè nel vero senso della parola Va bene, comunque tu non hai shield, quindi mi stai comunque simpatico Nonostante il fatto che anche tu avessi tipo nulla a livello di armi mm, Vediamo Dai, dai Eh, vabbè Ma no, ragazzi dai, devo, devo colpirlo, ti prego Ok, colpito è White Dai Oh, questo dove... Oh, che che...